ciao a tutti oggi prepareremo le linguine cremose con piselli il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa gli ingredienti sono piselli, formaggio spalmabile, ricotta, linguine, cipolla, acqua, olio, sale, pepe e noce moscata diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla La facciamo tritare per 3 secondi a velocità 6. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio. E facciamo insaporire per 3 minuti. 120 gradi velocità 3 Rimiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo i piselli. Facciamo insaporire per 5 minuti. 120 gradi anti orario velocità soft. Aggiungiamo l'acqua che deve essere calda, il pepe, il sale. E la noce moscata e facciamo cuocere per 20 minuti, 100 gradi, velocità soft. Nel frattempo andiamo a cuocere la pasta. Aggiungiamo la ricotta, il formaggio spalmabile e facciamo amalgamare per un minuto antiorario, velocità 2. Il nostro condimento è pronto, trasferiamolo in una ciotola capiente e andiamo a scolare la pasta e condiamo. Amalgamiamo delicatamente. Andiamo a impiattare: linguine cremose con piselli.